No, ma la paura è una costante, secondo me, di, di tutti i voli. La paura ti tiene sveglio, ti fa ragionare. Io sono Prevot Fabrizio e sono un istruttore di parapendio. 30 anni che volo e il percorso è stato, diciamo, un po' tortuoso. In realtà all'inizio non è che volevo arrivare qui. Pensavo di fare una vita normale di lavoro e avere un hobby, che è questo del parapendio. Poi tutto di un colpo la vita cambia e fa sì che io mi devo reinventare un lavoro. Per questo è stato utile tutto il percorso di parapendio che è iniziato nel 90. Nel 92 ho preso l'abilitazione al trasporto del passeggero. Nel 2003 ho fatto corso istruttore per cui nel 2004 ho iniziato a lavorare presso una scuola e a farmi un pochettino esperi di esperienza. E fino a che poi nel 2016 sono riuscito finalmente ad aprire la scuola. Allora la, la giornata di scuola parte molto presto perché io arrivo in magazzino e prendo le radio che ho messo in carica già magari la sera prima, a seconda di chi si è prenotato per la giornata carico le vele, poi si parte, si va nel campo prestabilito per, per l'attività del giorno e insieme ai miei aiuti istruttori svolgo l'attività. Il volare in parapendio si parla di decollo volo atterraggio è una cosa molto semplice poi però per arrivare a fare dei voli di distanza o anche solo di durata di qualche ora eh sì allora potrebbe essere un pochettino più complesso ma ci basta un pochettino di pratica e si arriva piano piano a tutto se tu metti delle paure poi la gente come può volare con la paura il passaggio da terra al volo è la magia, la magia in volo pensi a quello che fai a quello che vedi il tutto deve essere poco disturbato dalla vita che passiamo tutti i giorni l'interferenza della vita di tutti i giorni potrebbe essere un handicap se uno è sereno vola meglio se uno non è così sereno nella vita non, è, non ha proprio tutte queste, queste positività nel volo adesso dico una cosa che magari fa arrabbiare Tanti, no? siamo in un periodo molto particolare e le cose stanno cambiando un po' per tutti questo sport dai 16 anni che è l'età minima a cui ci può iscrivere ad un corso di parapendio agli 80 anni se uno è a posto fisicamente non, non ci sono veramente limiti